Sì, grazie Presidente. appunto Ci accingiamo a votare favorevolmente questo provvedimento che storico o meno eh, comunque dà una impronta importante alla nostra città nella direzione della mobilità sostenibile e della mobilità ciclabile eh, ponendo quindi la possibilità di eh, utilizzare gli spazi comuni dei condomini, degli edifici eh, per il ricovero delle biciclette e quindi appunto raggiungiamo anche se eh, è solo un inizio, ma è un inizio importante, eh, ci avviciniamo agli standard delle altre eh, città eh, che già da tempo hanno segnato il percorso da questo punto di vista. Ovviamente appunto, questo è un percorso, quello sulla mobilità sostenibile, un percorso lungo, un percorso faticoso perché va anche cambiata l'impostazione eh, culturale eh, nostra, in primis dei, dei cittadini, però è un percorso che abbiamo scelto di intraprendere veramente con determinazione eh, e tenacia. Voglio, non sono Visto che eh, la strada per l'approvazione di questo provvedimento è stata molto lunga voglio ringraziare eh, ovviamente tutti gli uffici, tutti i colleghi, la commissione urbanistica, ovviamente le associazioni e i cittadini eh, con i quali abbiamo iniziato a scrivere questo provvedimento appunto eh, appena ci siamo insediati perché il primo deposito risale ad agosto eh, del 2016. Quindi fatte questi ringraziamenti, eh, esprimo ovviamente il voto favorevole del gruppo Capitano del Movimento 5 Stelle e appunto, eh, è il primo di una lunga serie di interventi sulla mobilità ciclabile eh, che stiamo portando avanti, sulla mobilità sostenibile eh, perché eh, appunto, parlando di mobilità sostenibile bisogna intendere eh, la mobilità a 360 gradi, eh, come sapete il nostro impegno è costante sulle corsie preferenziali, sulle nuove rete, nuove rete tramviarie, abbiamo presentato il progetto di tramvia lungo via Cavour eh, non più di eh, qualche settimana fa, eh, corsie preferenziali, isole ambientali, insomma eh, tanti tanti temi sui quali questa amministrazione sta eh, mostrando un cambio di pagina e di rotta rispetto al passato. Grazie.